Grazie Presidente, brevemente eh, ancora eh, per ringraziare tutti i municipi che si sono resi attivi alla formulazione del testo finale, un ringraziamento a tutti, eh, tutti i dipendenti, tutti i funzionari del Comune di Roma che mi sono venuti eh, in ausilio per la redazione di questo di questo regolamento. Un ringraziamento ancora a, al Municipio XV perché come avevo anticipato in, dichiarazione, in, in, in discussione generale eh, questa idea eh, nasceva, nasce nel momento in cui ero consigliere municipale eh, insieme all'assessore all'ambiente del Municipio XV Pasquale Annunziata e al Presidente Stefano Simonelli in quanto appunto il nostro municipio. Il mio municipio è particolarmente martoriato dall'abbandono incontrollato di rifiuti e dal cosiddetto pendolarismo dei rifiuti rispetto ai comuni limitrofi, sperando che questo patto civico, come abbiamo detto, con i cittadini possa in un certo qual modo attenuare questi incresciosi fenomeni e possano istruire anche la cittadinanza al corretto conferimento e al decoro della nostra città. Insomma. E, mh, ci ho detto insomma spero che venga accolto favorevolmente da parte di tutte le altre forze politiche e che tutte le altre forze politiche possano apprezzare la bontà del, di, questo, di questa proposta grazie mille